dell'Istituto Comprensione 5 che hanno uh, partecipato al uh, corso BLS di Basic Life Support Defibrillation, uh, mi scuso per la pronuncia non uh, ottimale. Uh, questo risultato è stato possibile raggiungerlo grazie alla collaborazione alla sinergia tra il sottoscritto, il professor Fabio Berlina, dirigente del conversivo 5 e il raggruppamento di protezione civile, sezione soccorso, qui rappresentato dall'ingegnere Lamberti, dalla dottoressa Canestrelli e da una volontaria dottoressa Di Aero. Il corso ci, consente, eh, di, eh, aver formato, ci ha consentito di aver formato ben eh, 12 insegnanti che garantiscono una copertura totale su tutte le scuole facendo parte del nostro istituto e quindi noi possiamo dire che il sottopoprezio per la 5 è ad oggi cambio protetto perché la protezione ci ha donato oh, i dei predatori e poi abbiamo oh, formato gli insegnanti. È un eh, risultato dal mio punto di vista di grandissimo oh, valore e di eh, sì. grandissima importanza perché noi riusciamo da oggi a garantire una protezione ulteriore ai eh, bambini che ci vengono affidati giornalmente dalle bambine. Eh, in più eh, siamo diventati, in quanto struttura protetta anche un presidio per tutto il eh, territorio. Potremmo fornire eh, lo strumento che ci è stato donato per eh, sopperire a bisogni che si venissero a creare nel territorio circostante, ovviamente sperando che questo non, eh, non accada mai. Io adesso lascio la parola all'ingegnere Alberti se vuol dirci qualcosa sul corso e sulla collaborazione che abbiamo installato. Allora, intanto io vi ringrazio, c'è eh, il raggruppamento speciale di Protestante Fili vi ringrazio perché non. Tutto ciò non sarebbe, non sarebbe stato possibile se non ci fosse stato diciamo, un incontro, quindi se non ci fosse stato proprio, lei chiamava giustamente una sinergia. E la cosa importante che a noi fanno, per cercare di riuscire, eh, adesso io non ricordo bene, ma qua si parla di 900, 950 lunedì, solo in questo flesso, giusto? No, in tutto il e in tutto il quindi se parliamo di 950 lunedì e parliamo dei genitori, arriviamo su 2.000-3.000, anche di più cui noi abbiamo, eh, riusciamo praticamente a carico e proteggere circa 6000 mila persone, che è un numero considerevole, tenendo poi conto, come dicevamo, che il, diciamo, la struttura è una struttura 118, per cui 118 in caso di bisogno può fare riferimento alla struttura per il del figuratore. Intanto ci ha fatto piacere, perché comunque collaborare eh, con degli insegnanti non è da tutti i giorni è una cosa abbastanza rara, no? normalmente mi eh, sembra la parte opposta degli no? insegnanti, però eh, questo ci ha permesso di, eh, di capire anche le esigenze degli insegnanti, eh, cioè nel senso che come si può portare avanti gli insegnanti e chiaramente eh, il personale del docente, come si può portare avanti diciamo, il, il, eh, quello che noi abbiamo cominciato. No, senza farlo poi cadere in, in, in diciamo così, perché il fatto che loro abbiano fatto il corso, sì è vero è importante, ma ci sarà poi, adesso vedremo come, eh, la possibilità nell'arco dell'anno di fare dei corsi insieme non in modo che loro non perdano mai quella manualità dell'utilizzo di questa parete, e questa è quella cosa più importante. Sono stati bravi, sono stati tutti bravi, quindi sono si dormiti, altro non, non ho da dire. Ecco se vuol dire qualcosa. Io vi ringrazio tutti voi e penso che ci sia stato anche dietro al lavoro di Marco, il lavoro di squadra per quanto riguarda gli altri volontari che hanno supportato e che collaborano con Marco per quanto riguarda il tutto il Io vi ringrazio per l'opportunità che ci avete dato e spero che sia l'inizio di un percorso insieme. Ecco, grazie mille. Mi ha detto tutto loro. Eh. <ride> eh, io riprendo oh, la parola e mi accanto alle sue ultime parole. In realtà non è lei, non siete voi che dovete ringraziare noi, ma siamo noi che eh, vi ringraziamo. Ringraziamo voi tramite voi la protezione eh, civile, perché, avete fatto capire, in primis al dirigente, poi a cascata a tutto il personale eh, che io eh, dirigo, eh, quanto sia importante non soltanto formare le menti e le anime dei nostri alunni ma garantire che questa formazione avvenga nella forma più sicura possibile dal punto di vista fisico. Quindi, a proposta dell'ingegnere Alberti, ma come lui stesso può testimoniare, ho trovato subito oh, favorevole, anche perché io stesso ho capito i rischi che giornalmente eh, concorrono, concorrono con noi all'interno della scuola e di cui spesso non ci rendiamo conto. La responsabilità di tutti quelli che ho di cui non mi rendevo conto dentro che c'è una responsabilità ulteriore a quelle che già sono pari tutti i giorni. Quindi io direi che a questo momento possiamo procedere alla Grazie. prevenzione. Non è in ordine alfabetico, quindi il primo che viene è eh, Marisa Natale. È una nostra collaboratrice scolastica. Faccia vedere, era un po' va bene. Eh, ah, vabbè. Eh. <ride> Poi, Stefania Cuomo, l'altra collaboratrice che, che ha partecipato, brava. Grazie. Grazie. Foto di grido, venga, lo giro e faccia vedere. Ok. Poi abbiamo Stefania Chiavalini, che è una nostra maestra della scuola primaria di Santucci. Grazie. Ah. Grazie a voi. Grazie a lei. Venga, qua la foto col preside. Io, ieri. <ride> Beh, poi oh, la professoressa Monti, perché è insegnante della scuola secondaria. Bravo, Grazie. Figlio. Io Buongiorno. vi ringrazio molto per questa collaborazione. Grazie. anche a mio preside. Presidente, mi tocca. E già è presente. Ora, la magistrale Diana Pallucca. <cười> e poi ci sono anche altri... Eh... Insegnante e persone che hanno partecipato che eh, per motivi di organizzazione scolastica non sono potuti essere presenti Ci citiamo la maestra Sofia Orefice la maestra Giuditta Buccinella la maestra Chiara Cirlis la maestra Valeria Lestini la maestra Maura Montanari e la maestra Sonia Pulani possibile faremo la reglazione anche a loro. Io credo che comunque abbiamo ottenuto un ottimo risultato. E io spero che il nostro rapporto sia un rapporto che continui. E le nostre proposte credo che l'abbiano abbiano ricevute. Sono proposte abbastanza interessanti che credo che si possono portare avanti. In virtù anche della nuova legge che è uscita adesso, che è stata passata, che è stata... Che, che è passata in, in, alla Camera al Senato, che è una legge sul primo soccorso per quello che riguarda i bambini. Eh, lei che ne pensa? Allora Io innanzitutto rinnovo i ringraziamenti a lei e alla struttura che eh, qui eh, rappresenta, ci ha dato un'opportunità eh, grandissima. Io eh, ne penso bene, come sa, eh, la legge eh, di cui lei parla è solo l'ultima arrivata, cioè. ma già la cosiddetta buona scuola del 2015... Eh, emanata sotto il eh, governo Renzi, metteva tra gli obiettivi addirittura didattici il primo soccorso. Esatto. Quindi il primo soccorso deve diventare anche tramite eh, l'impegno oh, delle scuole una um, parte integrante del bagaglio formativo dei nostri bambini, esatto. dei ragazzi che sono affidati perché saranno la società di domani ma anche del nostro oh, personale che opera con, eh, con il nostro futuro, perché i bambini sono il nostro futuro. Una cosa interessante è la proposta che noi facciamo comunemente alle scuole, è quella di creare, un, cioè abbiamo creato un piccolo corso di protezione civile direzionato agli insegnanti. Potrebbe essere una idea? È una grande idea, anzi la faccio subito mia e spero di continuare la collaborazione fra l'Istituto Complessivo 5 e la protezione civile attraverso anche questo nuovo corso Perfetto. che lei eh, ci ha... In questo momento offerto e che noi già facciamo proprio. Grazie. Le posso dire non si libererà facilmente eh, di noi, saremo noi... sempre a stretto contatto. No, no noi siamo, siamo contenti. E, e guardi, un'altra un cosa io volevo chiedere, ancora una cosa che secondo me è importante, eh, anzi più che altro più chiedere, dire, noi eh, se eh, siete interessati, e saremo disposti, visto che abbiamo, che abbiamo degli insegnanti e comunque delle, delle non insegnanti quindi io adesso sono rimasto col, col vecchio termine Bidella e mia moglie mi dice sempre devi stare um, un collaboratore corso, scolastico esatto. anche secondo me Bidella è più nobile un corso eh, o comunque far rivedere comunque insegnare a queste persone la disostruzione dei bambini Potrebbe essere una cosa interessante, magari, non so se siamo se disponibile in un futuro non troppo lontano potremmo fare un paio d'ore, magari un sabato, in cui insegniamo come, farle, come, come si possono fare le manovre di istruzione. Questa potrebbe essere una cosa interessante. Una cosa interessantissima, come eh, lei sa, ne abbiamo già parlato, possiamo pubblicamente eh, dirlo, era un corso che io cercavo da vari anni perché avendo nel mio comprensivo l'infanzia e quindi certo. a che fare con la mensa tutti i giorni queste manovre per me eh, sono importantissime ed è importantissimo che tutte le insegnanti lo sappiano fare anzi, io dirò di più, essendo oh, genitore di una bambina di tre anni io stesso parteciperò perché sono interessato in prima persona ad imparare al meglio queste manovre io, guarda, io la ringrazio, è stato cortesissimo ehm, complimenti per i professori che, anche, comunque sono professori che hanno, si sono messi in gioco e non è, non è facile mettersi in gioco eh, hanno capito qual è la responsabilità che hanno perché è una grande responsabilità, cioè non è il, fa il fatto di avere il foglio di carta eh, implica una grandissima responsabilità, una responsabilità importante che può fare la differenza e quindi io la ringrazio, ringrazio anche loro, è stato veramente un piacere. E Io ringrazio lei tramite loro.